3, 2, 1, siamo live! Ciao a tutti, buonasera salottimisti, buonasera, benvenuti, bentornati a una nuova puntata, la sedicesima puntata di eh, Salottino Live, tutti mercoledì puntuali alle 18.00, eh, se non ci sono imprevisti, perché come sappiamo eh, le, le live eh, sono live, quindi... Eh, dobbiamo mettere in conto e prevedere anche gli imprevisti. Ovviamente noi ci prepariamo eh, facciamo dei test e quindi eh, diciamo che sappiamo se eh, tutto va a buon fine o, o comunque cerchiamo di prevederlo Allora allora eh, intanto che aspettiamo che si colleghi un po di gente mh, chiedo mh, uh, vi chiedo se allora, intanto, ecco, fantastico, ho la batteria scarica, molto bene, eh, spero che non cada, cada la linea, e, mh, intanto che eh, aspetto che si colleghi un po' di gente, compreso l'ospite, vi chiedo se sentite bene, se vedete bene, datemi un feedback eh, nei commenti, eh, in modo tale che io mh, so eh, che state sentendo bene, vedendo bene. Allora, dicevo, eh, improvvisazione e incoscienza sono stati eh, diciamo, i due elementi che eh, mi hanno fatto partire con queste live. Eh, che cos'è Salottino? Allora, Salottino è eh, un'iniziativa eh, di condivisione di conoscenza e conoscenza, è un'associazione che promuove la condivisione di conoscenza e conoscenze. Eh, anticipo un po' per chi magari vedrà eh, per la prima volta questa intervista ehm, ho deciso di eh, estendere questo progetto online tramite gli strumenti ad oggi a disposizione ovvero il gruppo di facebook e le live e diciamo che improvvisazione e coscienza sono stati due ingredienti che mi hanno portato a far partire questo progetto che sono delle interviste uh, a delle persone che hanno delle storie da raccontare o uh, delle, insomma, hanno, possono mh, raccontare qualcosa di rilevante attorno ad un argomento che possa essere di ispirazione a chi ci segue. Eh, sinceramente, eh, mi auguro che queste live ehm, rimangano tali, con eh, la. insomma la naturalezza eh, con cui sono nate perché eh, insomma sappiamo benissimo che lo strumento video è lo strumento per eccellenza che eh, sta prendendo piede che è lo strumento di comunicazione eh, sempre più utilizzato eh, ma io promuovo eh, diciamo la naturalezza e la spontaneità eh, di questo strumento e quindi anche con queste live spero di rimanere sempre così e di non eh, snaturarmi mai, di non, metà, di non, di non diventare eh, troppo sicura di me per poi eh, andare a snaturare eh, questo, mh, eh, la bellezza dell'affrontare eh, dell anche non so, gli imprevisti e mh, le imprecisioni. Ovviamente però eh, sono sempre aperta a dei eh, mh, consigli, a delle critiche positive e negative per migliorarmi eh, mantenendo sempre quella eh, naturalezza insomma che contraddistingue questo strumento vedo che online c'è già il nostro ospite eh, prima di invitarlo io eh, ho raccolto insomma con voi sulla community di salottino eh, spero che non mi cada la linea eh, eh, eh, fantastico ecco vedete l'improvvisazione eh, sta andando giù la batteria e eh, ho paura che si, che cada la linea. Come posso fare? Devo mettere il cavo. Attendete un attimo in diretta che provo a collegarlo nella mia borsa dalle mille cose. State online, state online, non perdetevi. Trovato. Allora, siccome non prende... State lì, eh? <ride> Ok, eccomi qua. Uh. Allora, vediamo allora, io sono attaccata alla corrente ma la batteria del telefono non l'avevo caricata e quindi sta andando giù velocissimamente, spero che non cada la connessione. Eh, niente, ritorniamo al discorso. Eh, io eh, spesso vi faccio delle domande all'interno della community e vi chiedo insomma, qual è, quali argomenti vorreste che io trattassi attraverso i vari progetti di salottino. Ed è stato molto interessante perché eh, qualcuno di voi diciamo ha proposto organizzazione e strumenti per migliorare la vita personale e lavorativa ora fantastico perché io non, insomma intervisto sempre gli altri ma non vi ho mai eh, raccontato eh, di cosa mi occupo io io mi occupo di comunicazione visiva e digital marketing con sicuramente una particolare attenzione all'organizzazione e alla pianificazione e quindi oggi vi volevo dare tre velocissimi tips eh, per mh, appunto darvi qualche strumento per migliorare la, vo la vostra organizzazione. Poi mi direte se questi tips vi eh, interessano oppure se preferite che vi raccontino, non so, eh, tre libri che ho letto e che secondo me sono validi e, o piuttosto che eh, qualche altro strumento di vostro interesse. Allora, prima di tutto, organizza la sera prima la giornata seguente. Questo è fondamentale perché il giorno dopo poi ci svegliamo e va tutto di fretta e ehm, ci perdiamo nelle mille cose da fare. Organizza il giorno prima, eh, fissati tre, definisci tre cose da fare e parti da quella più semplice e che ti richiede, ti porta via meno tempo. Uh, in ultimo, uh, utilizza un sistema di to-do, to-do list, quindi scrivati una to-do list e seguila senza perderti troppo negli imprevisti. Questi sono i miei tre tips per migliorare l'organizzazione, la vostra organizzazione eh, lavorativa e quotidiana, per migliorare quindi anche l'aspetto personale che comunque va a incidere in quello che è la nostra vita. Ma ora, raccontatemi qui sotto se questo... Uh, questi suggerimenti vi tornano utili o meno, poi magari ve li scrivo anche nei commenti. Uh, parliamo e invitiamo oggi il nostro ospite uh, speciale, um, parliamo di come nasce un progetto online con Daniele Besana, spero di dirlo bene, um, che è il papà del più simpatico bot che, pot che potete trovare su Messenger. Eh, direttamente non da Amsterdam ma da Bali, Daniele Vesana e lo invitiamo. Spero che non cada la linea, ragazzi. Io ho attaccato il telefono alla corrente, ovviamente non l'avevo previsto. Yeah! Ciao, Daniele! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie mille di aver accolto questo invito, sono molto contenta perché, grazie a te, eh, così eh, a male idee nascono abbastanza in maniera improvvisata. Eh, ci siamo conosciuti e così eh, abbiamo anche fatto una piccola collaborazione. Spero che ci possa essere possibilità di collaborare anche in futuro. E, mh, niente, è stato tutto molto, molto eh, carino, una serie di incroci e di ehm, eh, cose che sono capitate. Eh, perché eh, da, da, tu sei fai eh, sede un po' ad Amsterdam e un po' a Bali, vero? Ci stai parlando, parlando da, eh, dall'altra parte del pianeta quasi. Sì. E che ore sono in questo momento? È la una di notte, molto bene. Sono a un co-working co aperto fortunatamente 24 ore al giorno e sono ancora al tre persone qui a lavorare di notte fantastico beh eh, molto bene molto bello allora daniele partiamo subito da te per chi non ti conoscesse visto che io comunque do sempre eh, conoscendovi invitandovi do sempre per scontato che tutti eh, vi conoscano in realtà per chi non ti conosce o comunque non conosce la tua storia raccontaci un po chi sei di cosa ti occupi e qual è stato un po il tuo percorso che ti ha portato dove sei oggi non a bali ma dove sei oggi professionalmente ok, okay allora professionalmente mh, mi definisco un imprenditore digitale un imprenditore web e io mi sono sempre occupato di informatica tecnica eh, praticamente sempre supporto al cliente e ho avuto la fortuna diciamo di avere a che fare sia con clienti piccolissimi perché ho iniziato oramai un bel po di anni fa eh, in brianza la lavorando con piccoli clienti, artigiani eccetera, eh, all'inizio installavo il Norton Antivirus, i, i primi modem, quindi è stata una carriera che è partita da lontano, eh, poi beh, ho continuato questa carriera in Italia, e... lavorando poi per clienti a livello nazionale eh, e specializzandomi nel settore di, di reti e sicurezza informatica. Poi questa carriera mi ha portato in Olanda e appunto è così che sono arrivato ad Amsterdam, e la carriera è continuata seguendo clienti grossi. Quindi dicevo, ho avuto la fortuna di avere a che fare sia con clienti molto piccoli che con clienti molto grandi e ho visto un po' come funzionano le varie realtà e come vengono, che tipo di supporto, supporto tecnico, che livelli di supporto ricevono le, le, le varie, questi, questi tipi di aziende così uh -huh. diverse. E a un certo punto di questa carriera fantastica mi sono... Forse un po' la crisi dei 30 sarà stata. Uh. E... <ride> e poi anche un, un mio amico mi ha regalato un libro, Quattro ore alla settimana, di Tim Ferris. Ce l'ho. Magari <ride> qualcuno ce l'ha, ok? Sì, è abbastanza famoso. È un, è un libro che fa dei grossi danni. e Infatti un po', un po' questo libro che mi ha messo in testa questa quest idea di poter essere un po' più padrone del mio tempo, di, di poter essere il mio... eh, di avere uno stile di, di vita diverso, anche la voglia di viaggiare. Um, ho deciso di, di buttarmi nel settore del web perché il web è quello che offre più opportunità uh -huh. e offre la possibilità di essere appunto indipendenti e sia a livello geografico che a livello lavorativo um, e quindi ho iniziato a fare i primi esperimenti sul web cercando di capire ok come si fanno a fare i soldi online allora lì sai ho iniziato a seguire corsi, tuta... c'è anche tanta fuffa in giro di come fare soldi online, quindi ho fatto un po' i primi, i primi esperimenti e una cosa che poi ho scoperto, che in Italia è ancora poco conosciuta, è che si possono comprare dei siti che già esistono, che già hanno del traffico, e che già hanno dei guadagni e quando l'ho scoperto ho detto cavolo, io comunque lavorando da una La vita che lavoro, un po' di soldi da parte ce li ho, eh, preferisco investire un po', l'ho visto un po' come un investimento di, di soldi che ho da parte eh, per avere una scorciatoia in termini di tempo, no? non partire da zero con un progetto certo. che magari l'80% delle volte non funziona, se non anche di più. E quindi ho iniziato questa cosa, ho comprato qualche sito che già esisteva, lavorando per renderli più profittevoli, migliorando dei vari aspetti eh, e, e quindi ho visto che questa cosa iniziava a funzionare, ho visto che la cosa era fattibile e quindi mi ho deciso di mettermi in proprio. E questo era cinque anni fa, beh, un po' di più ormai, cinque anni, cinque anni e mezzo fa. Quindi tu sei, cioè tu e... ti, scusami, eh, ti, occupi di, ti occupavi di informatica, quindi eri già, eh, diciamo, all'interno di, di questo mondo e, e hai deciso di investire su un progetto online, un progetto web, giusto? Sì, all... allora la mia idea, quando mi sono messo in proprio, è... eh, quando ho iniziato a lavorare online, era di comprare, di avere una, una ventina di siti diversi, uh -huh. ogni sito poi magari genera, so... genera solo qualche 100 eh, so, euro al mese, però sai, quando ne hai 20 certo. o magari di più, eh, hai un parco di siti che ti permettono di, di essere indipendente e, e generare lavoro. In realtà strada facendo, la cosa si è rivelata molto più, più difficile del previsto, perché come, come spesso capita, uno parte con un'idea e poi si, scopre che, insomma, si fanno le scoperte e strada facendo e si è rivelato molto più complicato. Fondamentalmente certo. perché è molto difficile trovare siti degli affari, cioè siti validi da comprare, perché tante volte, tanti siti sono delle praticamente fregature e, certo. e poi eh, all'inizio non ero, cioè, facevo tutto da solo e gestire più progetti proprio a livello mentale non riuscivo perché passare da una cosa all'altra diventava veramente difficile e, e quindi strada facendo eh, ho iniziato a fare consulenze su Wordpress, uh -huh. e ti dico perché un mio amico un mio amico ad Amsterdam che faceva questo, questo lavoro da un po' di anni mi ha chiesto, cioè, parlando una sera così, io utilizzavo WordPress. Per i miei progetti sono sempre stata una persona tecnica, quindi capisco la, la parte di supporto, eccetera. L'ho sempre fatta. Eh, questo mio amico mi ha detto: oh, Guarda, io ho tanti clienti, non è che ne vuoi un po'. Così. <ride> Anche lì non era, era il mio progetto iniziale. <ride> <ride> sì, non era il mio progetto iniziale, però in effetti c'era un momento in cui mi ero reso conto che mio progetto, la mia idea iniziale era mo molto, molto difficile da realizzare, e quindi ho, ho preso questa strada ho iniziato a fare freelancing eh, con clienti molto piccoli, eh, il professionista, la, la piccola azienda e, e facendo questa cosa mi sono accorto che praticamente per i 12 anni che io ho smesso di lavorare con aziende piccole, ho iniziato a lavorare con aziende, aziende grosse, non è cambiato assolutamente niente. Cioè, i, i, i, I piccoli sono sempre quelli che sono mal serviti, che Quando c'è un problema, non so, gli rispondono alle mail dopo due settimane che, che si trovano con le cose fatte in qualche modo e, e quindi diciamo, forte. Non so se si sente qua, c'è un ge geco che sta. <ride> c'è un rumore. Comunque, cioè, eh, sono andate via le eh. scimmie. Insomma, forte. Eh, le scimmie l'hanno cacciate via, credo. È fantastico, sì. no? Sono a Scusate, perché noi oggi abbiamo fatto un test, una <ride> prova, sì. e c'era Daniele un attimo preoccupato perché c'era una sorta di invasione di scimmie da un eh, campo lì vicino. Ecco, eh, fantastico perché, perché si è appena collegato, Daniele sta eh, trasmettendo da Bali. Ok. E, ok, sì, quindi dicevo, quando sono tornato a lavorare con queste piccole realtà e mi sono reso conto che appunto nei 12 anni in cui ho lavorato con i grossi le cose non erano cambiate, insomma sono sempre, hanno un livello di servizio molto diverso ovviamente dalle grosse aziende, è forte dall'esperienza, sai quando lavori con le telecom internazionali o delle banche o eh, enti governativi eccetera, sono degli ambienti insomma, dove, dove si lavora con un insomma non si può andare a fare improvvisa improvvisarsi o certo. provare le cose così a caso. E quindi quella modalità lì di, di approcciare il lavoro, ho visto che applicata ai piccoli eh, aveva anche dei grandi risultati perché dicevano, cioè, oh, cavolo, <ride> eh, non so, una, una cosa che viene risolta velocemente, a, ehm, ecco non sono abituati a questo livello di efficienza, di servizio attenzione. quindi sì, e quindi ho deciso di specializzarmi, specializzarmi nella parte di supporto, che è quello che, insomma, c'era un po' nel DNA. Certo. Eh, parte di supporto per, per WordPress, che comunque è una piattaforma molto, molto diffusa, per, per piccole aziende. E anche perché, sì, diciamo, <ride> fare siti, cioè creare siti e fare supporto su siti, Esistenti sono di fatto due cose molto diverse che richiedono competenze diverse, eh, tipo la part, a me la parte di creare siti sì, non, non era mai, mai entusiasmata, tutta la parte di design non è, non è il mio, cioè sono competenze diverse, eh, quindi è giusto secondo me avere, che ci siano figure diverse per questi, per questi, per questi, per questi ruoli. Per questi ruoli. Ho capito. E, beh, così che è nato WPOK. Esatto, eh, infatti, ok. Si sì, era un servizio eh, ti volevo chiedere, appunto, eh, eh, arriviamo sì. a, a quello che fai oggi, cioè, mh, hai dato vita a questo servizio di assistenza eh, su Wordpress, scusami, mi hai dato <coughs> qualcosa di traverso. Sì, tranquilla. E, mh, fai hai dato vita a, eh, a questa assistenza online su Wordpress che si chiama WPOK. Eh, raccontaci eh, brevemente che cos'è WPOK, ma anche che cos'è Wordpress, perché non è detto che, chi ci segue conosca la piattaforma ecco, in maniera molto semplice e non tecnica. <ride> sì, ma allora Wordpress, diciamo, è la piattaforma, la piattaforma più, più diffusa sul, su internet per creare dei siti web. Uh -huh. Fai conto è come, non so, il motore, il motore della macchina, <ride> cioè il motore più diffuso su cui poi puoi avere dei tipi di macchine diverse, con caratteristiche diverse, colori diversi, eccetera. Però di base è quello che fa funzionare il eh, sito web. È, è nato inizialmente per eh, i blog, quindi per chi voleva aprire un blog, eh. però eh, si è dimostrato molto flessibile, per cui oggigiorno ci sono siti di tutti i tipi che sono fatti, che utilizzano Wordpress come motore e anche siti molto grossi, il blog della CNN utilizza Wordpress, certo. eccetera. Quindi tu, hai quindi, tu questo, quindi tu hai individuato un bisogno, cioè una volta fatto il sito eh, c'è tutta una parte post eh, messa online che riguarda l'assistenza no? e la manutenzione del sito, che eh, tantissime professioniste, piccole e medie imprese, insomma, ehm, ignorano molte volte, no? E, o comunque ehm, è da eseguire, eh, però non hanno magari le competenze, gli è stato progettato il sito, poi si ritrovano che vanno aggiornati o... Ehm, eh, sì, aggiornati i plugin, aggiornati il sistema, fatto un'integrazione, insomma. Eh, iniziano a venire fuori le, sì. mh, le difficoltà poi di mantenere e gestire questa piattaforma. E tu hai individuato il problema nei piccoli e hai creato un progetto online eh, organizzato giusto, e ehm, ehm, pianificando tutta una serie di interventi, giusto, questo con WPOK? Sì, esatto. Allora, il web è cambiato negli ultimi anni, una volta si faceva il sito, basta, una volta fatto il sito per quattro anni non se ne parlava più, ma oramai le cose sono talmente dinamiche ci sono sempre nuovi servizi, servizi eh, terze parti che cambiano in continuazione, pensa uh -huh. non so, ai servizi per inviare newsletter, accesso a, a Facebook, eh, e non so se si integra il proprio sito con, con, con Facebook o altri, altre reti sociali, ci sono sempre delle modifiche, degli aggiornamenti, e, oppure adesso si fa molto più marketing come, beh, come tu ben sai si fa molto più marketing online quindi sempre l'esigenza di fare delle campagne di migliorare il sito di, di, fare, di introdurre delle nuove funzionalità quindi i siti web fatti e finiti ne esistono ben pochi oramai c'è sempre bisogno di fare delle modifiche e quello che ho visto succedere è che comunque eh, alcuni alcuni fornitori di servizi diciamo c'è gente a cui piace fanno i siti però poi quello che viene, a, a, dopo. viene dopo, quando il cliente chiede di spostare il bottone, di cambiare il colore o di aggiungere una funzionalità sono un po' delle rotture di scatole perché il tipico freelancer vuole passare da un progetto all'altro perché gli piace costruire siti, certo. è, è comprensibile eh, e quindi c'è un po' questa quest esigenza okay? chi è che fa il supporto quindi per la parte di manutenzione e chi è che fa queste piccole modifiche che eh, sono, sono comunque necessarie. Certo. E, ed è lì che ho pensato di, di, di focalizzarci con, come, come OK. Certo. Quindi poi, indivi beh. ha individuato un po' eh, diciamo, quella nicchia di mercato che eh, si sentiva abbandonata dopo la messa online <ride> e eh, aveva bisogno di supporto, e assistenza sì. eh, veloce e professionale per la manutenzione, la gestione poi della del sito. E quindi così eh, ti è nata l'idea sì. di mettere su un sei da solo, c'è una squadra. Eh, come avete, come hai fatto a sviluppare poi il, il tuo progetto online? Sì, guarda, devo no, solo dire, non sai quanti quanti clienti arrivano dicendo che il webmaster è sparito cioè, io immagino il presente della trasmissione chi lo so, visto, lo so. è, è piena di, di web developer perché <ride> spariscono proprio si danno la macchia non rispondono più <ride> eh, oh, però vabbè, per questo, a parte questo eh, sì allora Beh, ho a ho volte eh, oramai... fammi lanciare fammi spezzare, una lancia sì. in favore di questi webmaster che spariscono che ti garantisco che è così eh, però a volte è anche il cliente che fa scappare il webmaster e quindi ti passa la patata bollente è vero eh. Eh. Sì, comunque beh, allora il progetto WPO che è iniziato oramai quasi tre anni fa uh -huh. e, e all'inizio ero io di fatto quando facevo c'è stato questo periodo di un, un anno in cui facevo attività da freelancer e lì ho iniziato già già iniziato a proporre la manutenzione e insomma, specializzarmi sul su discorso di, di, di modifiche a siti esistenti eh, però sai, finché erano clienti che già mi conoscevano o che arrivavano um, clienti a cui avevo fatto io il sito, vendere le supporte alla manutenzione era, era anche abbastanza facile certo eh, poi invece con WPOK ho voluto impacchettare questa cosa appunto sotto un nuovo brand eccetera, eh, sotto un nuovo marchio WPOK e proporlo in, in, soprattutto nel mercato italiano perché nel mercato italiano ho visto che questa cosa eh, servizi specializzati così eh, non ce n'erano comunque c'era molto spazio per, per operare e, infatti scusami e se... lì, chiaramente la sfida <ride> certo scusami sì. se ti interrompo un secondo eh, noto eh, che diversi eh, colleghi ehm o comunque ehm, persone ehm, professioniste che lavorano nel digitale e che vivono nelle varie città. No? Ho intervistato, la prima intervista che ho fatto è stata a Raffaele Gaito che vive a Cambridge. Uh, okay. Tu vivi ad Amsterdam sì. sei mesi, sei mesi a Bali, più o meno. Um, ecco, uh, vivete all'estero, però poi vi rivolgete mm. al mercato italiano, perché comunque è un mercato probabilmente bisognoso e però ecco, mi incuriosisce molto il fatto che vivete all'estero, però anziché proporre i vostri servizi in quel contesto dove vivete, eh, offrite dei servizi online a, um, al mercato italiano. Per quale motivo? Sì, guarda, io quando ho iniziato, quando mi sono messo proprio con quel discorso che ti dicevo di comprare siti, ho provato diversi mercati in realtà. mi interessava molto il mercato spagnolo e latinoamericano, perché c'è molta meno competizione, è un mercato che sta crescendo tanto. Eh, quindi avevo iniziato, avevo qualche sito in inglese, qualche sito in spagnolo, però mi sono reso conto che alla fine cioè, eh, sono mercati che non si conoscono a fondo, eh, in una lingua che non è, che non è, non è la, la prima lingua, cioè ci sono anche delle complessità linguistiche, anche culturali, uh -huh. eh, che influiscono e, e quindi a un certo punto ho sentito proprio… Non, non, mi è, ecco, non mi è dispiaciuto tornare a guardare al mercato italiano e che comunque offre molta meno competizione di quello inglese di sicuro certo. e per me è molto più facile da capire. Cioè, alla fine, una cosa che ho anche visto è che tanti pensano che con i progetti online pensano che eh, prendi cosa, quello che funziona in America tante volte questa cosa. Si prende cosa funziona in America, lo, lo fai in italiano, beh, beh, basta, fai fare anche tu successo. Non è così perché, comunque, ci sono differenze di come si fa business, differenze culturali, eccetera. Quindi, insomma, sono, sono italiano, arrivo da, da, da quello il mio background e quello avevo ecco, mi, mi, mi sono voluto lanciare su, sul mercato italiano per un discorso di competizione, da una parte che è, è inferiore, e dall'altra per un discorso che è sì, culturale è la mia prima lingua che se devo fare i video in italiano non è eh, sono più a mio agio è più semplice eccetera certo sì. detto questo c'è anche la versione.com .com, inglese che eh, si rivolge al mercato internazionale perché comunque appunto vivo all'estero viaggio spesso quindi eh, era giust è giusto anche rivolgersi al mercato inter internazionale, però diciamo l'attività di market marketing principalmente sono sul, sul mercato italiano. Certo. Dicevi, ehm, c'è un po' di differita fra me e te, perché probabilmente eh, boh, la, la distanza oppure proprio la connessione, c'è un pelo di differita, quindi quando io ti sento, ti rispondo, te te, sento il che ti arriva dopo, ecco, e quindi chiedo a chi ci segue di portare un po' di pazienza se tra una domanda e una risposta c'è un po' di, di spazio. Eh, ho letto qualche giorno fa che hai scritto un post su Facebook ed eri tutto contento insomma, di, eh, aver, di esserti pagato il primo stipendio no? e hai detto che eh, WPOK è nato indicativamente tre anni fa. Cosa è successo in questi tre anni? È davvero il primo stipendio oppure è solo il, diciamo, una forma burocratica come primo stipendio, però in realtà già viaggiava con le sue gambe? Sì, in effetti, dopo che ho pubblicato il post, mi sono posto il dubbio. Ho detto, ma magari la gente pensa che per tre anni sono, vivevo d'aria e, e amore. No. <ride> no, no, in realtà è solo, è solo un cambio amministrativo, mm. perché beh, nel frattempo l'idea allora, è partita. Eh, All'inizio ero solo io che gestivo questa cosa. Ovviamente trattandosi di supporto, se vuoi fare supporto in tempi, eh, in tempi rapidi, eccetera, eh, non, non è una cosa che si può fare da soli. Quindi subito ho iniziato a strutturare un team, adesso siamo quattro persone e mi sto occupando sempre meno diciamo della parte operativa di supporto eh, e più della parte, della parte business, eh, lo sviluppo del business. E, e Però in tutto questo, non so perché ho iniziato, così per come ho iniziato, avevo dal punto di vista amministrativo era abbastanza incasinato perché comunque non facevo una distinzione molto netta fra le finanze mie e le finanze dell'azienda, comunque quando, sai quando inizi che sei una partita IVA, di fatto tu sei l'azienda per cui certo. avevo un gran casino di conti eccetera. Quindi il 2018 è stato, gennaio è stato la mia, come si dice, l'obiettivo dell'anno, una delle mie risoluzioni, era proprio quella di sistemare la parte amministrativa di finanze e quindi... Eh, separare completamente privato e, e, e business è anche una delle cose che mi hanno consigliato di, di fare altri imprenditori più avanti di me è guarda pagati lo stipendio non, fare, non prendere soldi a caso dalle casse certo. <ride> quindi in quel senso lì ma eh, eh, però eh, in questi un, tre inverno. anni cioè WPOK è stato sempre in attivo fin dall'inizio o c'è stato un periodo di investimento prima di riuscire a vedere realmente i frutti Guarda, è un tipo, di, un tipo di attività, cioè un tipo di business che non richiede dei, dei grossi investimenti iniziali, cioè nel senso è una cosa che parte da io che facevo, io che facevo attività da freelancer uh -huh. eh, e quindi eh, c'è stato un periodo iniziale in cui continuavo a fare attività di freelancer, continuavo ad avere comunque un, un po' di siti, eh, alcuni siti miei che generavano dei guadagni e quindi è stata un po' più una transizione eh, a livello di investimenti non ha, no, non ha richiesto grossi investimenti eh, ma perché è proprio un po': cioè se, vogliamo, questa cosa di prendere un servizio e impacchettarlo in un prodotto che vendi mm -hmm. a prezzo fisso con delle caratteristiche predefinite è un po' un'evoluzione del, del lavoro da freelancer tipico dove ti fai pagare a ore e a, a, a progetto ok, quindi, eh, adesso ecco, in anche realtà chi anche ci segue e, sì, in realtà eh, per investimento non intendevo solo investimento economico, ma intendevo anche investimento di tempo per farti conoscere o dare vita comunque ad un giro tale che ti potesse permettere di eh, autosostenerti e autosostenere il tuo team. Nel frattempo ti chiedo anche, oltre a questa domanda, eh, il tuo team come è sparso? Sono ad Amsterdam come te, sono sparsi in Italia, in giro per il mondo. Voi quattro come mh, siete... Mh, Organizzati eh, per portare avanti questo progetto, sì. Allora beh, ti rispondo intanto alla prima parte. Eh, sì, sicuramente investimento di tempo, eh, cioè è stato un più investimento di tempo che investimento economico. Eh, una delle cose che, per era, che mi è successa forse per fortuna o respiro, non lo so, eh, erano come vuoi eh, ero stato intervistato da. Um, Samuele Onelia di Italian Indy uh -huh. perché sul discorso di acquistare siti esistenti perché è un argomento che ancora oggi, dopo due anni, se ne parla poco in Italia. E quindi parlando di quella cosa lì, avevo parlato di questo mio nuovo progetto in cui ero lanciato e devo dire che questo ti ha aiutato. È, aveva aiutato. era un po' una spinta iniziale, e Poi, però sì, tanto tempo a dedicare a comunque far conoscere il brand. Perché alla fine l'assistenza WordPress, sì, c'è una certa, devi dare fiducia a una, a una persona, a un'azienda che si prende carico del tuo sito, quindi eh, lavorare su, per, per, questa, per creare questa fiducia con il personal branding, eccetera, penso sia molto importante. E la seconda parte, eh, ah sì, il team, team. Eh, sono, allora, sono tutti in Italia, però... Cioè, lavorano tutti da casa. È una, è una diciamo, la struttura. È molto sì, è una liquida. Come si, come si dice? Eh, sono tutti collaboratori che lavorano da casa in modo indipendente, sì. okay. alla le... fine è così che piace lavorare a me, voglio che anche loro lavorino in queste condizioni, ecco. Certo, con questo è, grado, no. e poi ovviamente tiene i costi molto inferiori con questo grado di, fle... Infatti, di flessibilità, cioè, no. giusto. Certo. Sì. Qual è, eh, dal tuo punto di vista, l'ingrediente magico per far, fun se per far funzionare un'impresa online, un progetto online, insomma? Allora, se... sicuramente la... avere disciplina in quello che si fa e perseverare. Cioè, secondo me questa è una cosa molto importante, soprattutto se se uno inizia a lavorare a un progetto online, inizia a lavorare da casa, distrazioni eh, ce ne sono tante, quindi bisogna avere eh, un po' di disciplina di essere costanti e lavorare quando c'è da lavorare. Certo, Ma, ma tu ad Amsterdam che... eh, lavori in mm -hmm. un co-working come lì a Bali oppure eh, lavori insomma, a casa piuttosto che lavori… dove lavori? Lavoro, Lavoro da casa, sì. <ride> eh, non sono mai andato al co-working. Cioè, non lo so, quando sono lì eh, non mi viene tanto voglia andare al co-working. Se mi annoio a casa mia, eh, se mi stanco di essere nella stessa stanza per 24 ore su 24, allora vado in un, in un bar, ci sono tanti caffè lì dove puoi stare Ma scusami, sono stata ad a pagare 3 euro un cappuccino. Certo, <ride> infatti eh, volevo proprio arrivare qua e perché... Niente, adesso praticamente, tra l'altro credo che mi stia seguendo anche mio marito con cui sono venuta ad Amsterdam qualche settimana fa e in diretta gli, gli sto dicendo che ci, ci trasferiremo con tutta la famiglia tra qualche settimana. Da Amsterdam. Nel senso che io eh, sono venuta per me è stata una eh, città magica, eh, proprio perché è comunque pieno di locali dove ti puoi fermare e fare quello che fai tranquillamente, fondamentalmente non co-working. E un altro spazio che eh, per me è, è stata un'illuminazione totale, è eh? la biblioteca, la libreria, quella gigante, mm. e che questi 3, 4, 5, non so quanti piani erano. E eh, ero rimasta veramente affascinatissima da questo spazio che comunque è predisposto per chi deve lavorare come noi eh, a Progetto Online. Sì, sì, sì. Il, ehm... Adesso, devo dire, l'ultimo anno iniziavo a vedere anche a Milano un po' questa, questa tendenza, però eh, ad Amsterdam è iniziata sicuramente da qualche anno, da, da più tempo. È proprio che le persone tendono ad abbandonare l'ufficio, e eh, tutti i freelancer, eccetera, o lavorano da casa, o lavorano dai bar, o, o dai vari co-working che ci sono. E... Sì, perché comunque nei, nei, nei bar, che ripeto, cioè il cappuccino lo paghi 3 euro, quindi non è che arrivano <ride> gratis le cose, però hanno un concetto abbastanza diverso dal da, da, bar tipico italiano che vai lì, prendi il caffè, lo bevi in piedi e vai, cioè sono proprio ambienti dove insomma, invitano a sedersi, a, stare a, legge, a leggere qualcosa o a lavorare col computer assolutamente, assolutamente normale. E... Okay. Poi, insomma, dicevi... allora, ehm, qual è stato il, eh, il momento o l'aspetto più difficile che hai dovuto affrontare per eh, far arrivare… Cioè, poss possiamo dire che adesso comunque WPOK OK è già un progetto di successo o comunque una macchina che funziona eh, e che eh, è conosciuta, insomma. Però qual è stato in questi tre anni dall'idea dall ad oggi l'aspetto più difficile che hai dovuto affrontare? Guarda, il, creare il team, eh, perché comunque per me era proprio un cambiamento mentale eh, che ancora sto affrontando per certi aspetti in realtà, perché comunque io, io anche se come dipendente lavoravo in team, ma tutti gli aspetti della delega, di fidarsi delle, delle persone a occuparsi di qualcosa che io so fare, cioè è più facile per me affidare a qualcuno, non so di fare delle cose grafiche di cui non, di cui non, non me ne intendo, eh, ma affidare il supporto, che è una cosa che capisco, mi risulta più difficile proprio perché confronto sempre, no, io farei così, farei così. E, e, e quindi, beh, innanzitutto trovare i collaboratori giusti perché non è, non è, facile, non è facile, non è mai facile nessun, per nessun business, ovviamente. Eh, una, una delle cose che ho imparato appunto come un po' accennavo prima che per questo tipo di lavoro non serve lo sviluppatore migliore ma serve la persona che sa fare supporto e che quindi che si sa interfacciare con, con, con i clienti, capire il problema quando magari problemi che sono spiegati da persone non tecniche che si fanno fatica a capire quindi una serie di competenze diverse e quindi vabbè trovare le persone giuste, anche lì ci sono state delle battute d'arresto c'era stato un momento dall'agosto di due anni fa sì, eh, due anni fa che ha proprio avuto un momento di disperazione perché insomma cercavo di di Delegare le cose poi mi ritornavano tutte indietro. Eh, Beh, diciamo eh, che diciamo che ho parlato a inizio, a inizio live dell'aspetto di organizzazione e pianificazione, eh, per cui ho la fortuna di essere abbastanza predisposta. Anch'io come te ho creato eh, nel tempo e creo costantemente team che poi. Vengono costantemente riaggiornati, proprio perché ehm, un aspetto molto difficile che io noto eh, tra i freelance è la costanza, l'affidabilità, eh, l'essere presenti e l'esserci. Perché, comunque, dal momento, magari, eh, della, della, proposta, della proposta al cliente al momento dell'esecuzione passa del tempo e poi arrivi che tu ti sei affidato ad una persona e questa persona non è più disponibile. E questa cosa l'ho notata sì. anch'io in Italia. questo eh, Infatti cerco eh, io come servizio ai miei clienti di eh, farmi carico della selezione eh, dei collaboratori, perché ovviamente mi occupo di comunicazione e marketing, ma non è che faccio tutto da sola. Ci sono diciamo, la comunicazione e il marketing, eh, sono milioni di sfaccettature, di conseguenza ognuno, ogni professionista è eh, specializzato in un pezzo e eh, io mi occupo di tenere le redini del, eh, del team mm -hmm. perché mi rendo conto che eh, oltre alla competenza che quella serve, eh, diciamo, non è sufficiente ma un aspetto estremamente fondamentale è l'affidabilità che non è invece scontato questo l'ho notato anch'io tantissimo in questi dieci anni insomma, di di attività eh, da 1 a 10 quanto ti puoi eh, reputare soddisfatto sia professionalmente che economicamente in questo momento direi un, mi do un 7 di media so che c'è molto okay. ancora da fare <ride> sì, sì, so che c'è ancora tanto da fare però sono anche contento di dove siamo arrivati bene, bene uh, niente uh, siamo arrivati alla nostra conclusione e raccontaci un attimo, dacci qualche indicazione per uh, dove, ti, dove chi ci ascolta ti può trovare online allora, sì, eh, il sito è di mh, di WPOK, OK, è wp-ok.it -okay e potete raggiungere a daniele-wp-ok.it, -okay eh, altrimenti ho anche il mio blog personale dove parlo di boh, cosa capita, viaggi, corse, perché mi piace correre, eh, balli latinoamericani, un po' di quello che capita e che è daniele Ok, però oggi mi hai segnalato anche un altro progetto. Eh, sì. È vero, ti ho segnalato il progetto per chi è interessato alla vita ad Amsterdam. Per chi è interessato diciamo, a vivere ad Amsterdam senza farsi le canne, c'è questo mio blog vivereamsterdam.com, che è un blog in italiano, che appunto è uno dei, pro, è uno dei progetti rimasti di quelli che dicevo prima, eh, progetti che ho comprato e perché alcuni continuano a seguirli e Vitream sarà uno di quelli. Bene, molto anche, bene. E anche divertente, interessante. Molto bene, direi che me lo vado a studiare. <ride> <E> <ride> ci vediamo online. E grazie mille per essere stato con noi e ovviamente salutaci, Wok. <ride> ok, ah sì, aspetta, ce l'ho qua. Eccolo qua. Grande, ciao Wok! veramente <ride> il bot più simpatico che... <ride> c'è cioè su Messenger <ride> e quindi tra l'altro eh, insomma seguitelo o comunque non so, dacci qualche indicazione eh, io non ricordo bene come ho fatto a registrarmi al bot di Vp OK eh, di WOC eh, però è molto utile perché comunque dà degli spunti di riflessione interessanti come si fa eh, a, sì. a seguirlo? Eh, allora alla pagina wp-ok.it -okay slash W o K, mm -hmm. dovrebbe avere una roba in sovraimpressione. <ride> eh, da, da lì si può mandare un messaggio a Walk e Walk è, di fatto è il chatbot che dà idee consigli per chi utilizza WordPress per fare business online. Ed è nato un po' come, come esperimento, come canale di marketing moderno per dare informazioni. E, appunto a chi utilizza WordPress per il business bene. Ed è, si è rivelato divertente e interessante. bene bene è molto molto carino molto tra l'altro eh, simpatico e leggero quindi eh, diciamo che i miei due bot preferiti sono eh, walk e pirati in viaggio <ride> quindi eh, in viaggio. esattamente. <ride> Grazie <ride> mille Daniele, ci vediamo online e a presto, anzi ci vediamo da Amsterdam. <ride> ciao Ok, ciao, ciao, ciao. <ride> un saluto a tutti, ciao ciao. Ok ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questa sedicesima live. Sono molto contenta, spero che eh, Daniele con la sua storia eh, di VPOK, e quindi di, di un progetto online, di come nasce un progetto online, vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Insomma, eh, dietro a questi progetti sembra che ci siano sempre eh, grandi strutture. In realtà è sufficiente un'idea. È sufficiente l'organizzazione di un buon team con eh, buone competenze, affidabilità, voglia e determinazione che eh, i progetti possono avere grande successo come, appunto, VP. OK. Niente. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì, sempre alle 18. Mi raccomando. Eh, il mio mantra. Ehm, ricordati, conosci una persona al giorno, alla fine dell'anno avrai conosciuto 365 nuove persone, nuove idee, nuovi spunti di riflessione, eh, nuove amicizie, nuove collaborazioni, insomma nuove opportunità. Eh, questo è il consiglio più spassionato che ti posso dare. Fammi sapere se Diciamo, a parte gli imprevisti iniziali della corrente, per fortuna, eh, insomma, il telefono si è, la batteria del telefono si è ripresa. E perdonatemi qualche errore, qualche imperfezione, qualche sbavatura, eh, ma siamo in diretta e siamo live. Non c'è nulla di patinato e di preconfezionato. E niente, chiudo con il secondo immancabile mantra, positive. Al prossimo mercoledì, ciao!